Secondo me, milestone. Oh, ma che è successo? Mi è scoppiata la motocicletta. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti sul mio canale. e Bentornati su Monster Energy Supercross 6. Dopo l'anteprima che abbiamo fatto qui sul canale, ci eravamo lasciati la possibilità di iniziare la carriera. Nel frattempo ci ho fatto qualche garetta online insieme a Amos e Nucci, siamo veramente divertiti. Ragazzi, voglio provare a iniziare questa carriera. Quindi andiamo a vedere di che si tratta. Per iniziare bisogna partire dalla Futurus. Ok, quindi dobbiamo andare a fa fare queste tre gare per... Oh, ammazza quanto gli Ankeri, state zitto. Sì, sì, vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Allora, in pratica con questa Future S dovremmo andare a fare una serie di tre gare che ci serviranno a metterci in mostra e ricevere dei contratti migliori poi per il proseguo della vera carriera vera e propria, insomma. Ok, andiamo a impostare one shot senza farci tutte le fasi iniziali per il momento e la, la IA la mettiamo a livello difficile. Oh, comunque gli effetti sono figli, cioè gli americani da questo punto di vista sono sempre stati bravi. Spettacolarizzare anche le gare del tiro dei caccole. E Vedete quanta gente ci sta sui spalti, okay, stiamo al cancelletto in castigo. Giustamente, non avendo fatto le qualifiche, eh, si apre il cancelletto e noi scattiamo, però, come missili. E a curva 1 ci infiniamo quasi attenzione. abbiamo preso lo shot, lo shot sarebbe il primo che taglia curva 1 in vantaggio, ma poi se fanno un sonno e quindi veniamo eh, squalificati subito, rispawnando in mezzo. Ora devo prendere un attimo il ritmo, ragazzi, perché sto gioco. Bisogna assolutamente imparare a gestire il peso del pilota. andando a chiudere la prima gara con uh, una vittoria che non sarebbe male per farci notare dei team interessanti. Io poi raga, sinceramente non seguendo il campionato, non è che anche che posso immaginarmi so i team che ci saranno, ma se dovessi scegliere io, mi piacerebbe correre con una KTM o con Husqvarna. Abbiamo dato tipo 13 secondi a Moody e Brody. So, tipo sella e cavallo eh no infatti stavamo a dire incredibilmente riuscimo a far pure la salitella invece non ci riuscimo ma rientriamo in pista usciamo dalla porta entriamo dalla finestra non so perché mi ha dato una yamaka eh. io, io non ho scelto nulla vabbè comunque non perché non mi piaccia yamaka eh però ah, questo avevamo quasi fatto eh, completo comunque rispetto a diciamo alla prima gara già andavo meglio a giri allarghi non ho mai capito se quando ci sono queste doppie scelte per, per fare le curve conviene girare o girare stretti non cambia niente se questa la stiamo a vince proprio così a spasso magari le altre due gare che ci stanno in questa prestagione per andare a prendersi i contratti probabilmente la difficoltà realistica Però, eh, io so che è una disciplina che non viene seguita tantissimo, perlomeno che non è proprio mainstream. Eh, poi quello americano proprio zero, però il motocross in generale, è proprio, diciamo che non è come MotoGP o Formula 1, ovviamente. Però, raga, vi devo dire che il gioco è divertente, cioè poi dopo... Poi, mano a mano che uno ci piglia la mano, inizia pure a divertir... A... a controllarla, sta motocicletta da cross capendo come spostare il peso del pilota. Comunque, ragazzi, incredibile, stiamo a doppiare un sacco di gente andiamo davanti Howard c abbiamo pure davanti Workman sarebbe il lavoratore Qui davanti c'è Pollard raga, questo non lo ricordo, non so dove l'ho visto Pollard Forse c'era nell'altre gare, nel primo video, ma noi si può tutti Attenzione che veramente Ivan stoner ha trovato una vocazione E davanti abbiamo Sword Che dovrebbe essere il secondo, insomma se andate a doppiare il secondo raga Cioè rendetevi conto se il livello è veramente basso, oppure che è difficile Due giri al termine, allora doppiamo sicuro raga con due giri qui eccolo e oh, guarda che è il primo che viene ridoppiato un'altra volta ivano Stoner si sta facendo direi nota abbastanza Però forse Milestone dovrebbe rivedere i livelli perché se questo è difficile diventa un po' difficile trovare il livello giusto o forse magari è solo perché è il prestagione eh, cioè, magari questo ti aiuta c'è la possibilità di scegliere un livello buono. Comunque, tanto abbiamo doppiato Kasiraki un'altra volta. La gara per non essere doppiati. E il nostro Ivano Stoner va a vincere. Direi abbastanza facilmente, raga, Mo' a mettere sta cosa realistica. La difficoltà è andiamo a mettere realistica. A questo punto, andiamo a fare il secondo dei tre weekend di gara che ci serviranno a firmare un contratto. Ok, ci fanno partire sempre in castigo, cerchiamo di scatta bene stavolta perché l'all shot sarà più difficile prenderlo, difatti stavolta ce lasciano lì. Attenzione che però si incastrano tutti e attenzione che il nostro Ivano lo va a riprendere un'altra volta. Quello che eh, direi che so, più belli avvelenati, difatti c'è Thompson, quello del polverizzatore che ci fa allungare mannaggia Thompson. Dimo nel mucchione un tratto da difficile a realistica raga, sembra che questi sono cazzati neri soprattutto non so quelli di prima sempre Casiraghi, questo c'era pure prima, se lo ricordiamo lì al muretto, sono incastrato sul un porca miseria, mamma mia quanto vanno davanti c'è Cook okay, non facciamo battute andiamo attacca Jordan ora no, ci vorrà qualche giro per imparare la pista raga, perché prima mi ero imparata c'è una specie di scicamia proviamo a cambiare la straiettoria, invece cambiamo uh, direi asse di riferimento perché se siamo messi in orizzontale purtroppo stiamo parecchio dietro non è supera però White a uno gli siamo passati sotto tutto ci cioè ha dato una rotata sul casco con Moody e Moody bello sto salto comunque porca puttana queste salite che casco, casco sempre siamo praticamente ultimi ragazzi cioè, ma non è per dire cioè, da, da difficile a realistica siamo passati da primi eh, in tranquillità che abbiamo doppiato tutti a, a ultimi Forse Marison deve un attimo aggiustare i livelli di difficoltà perché così diventa un po' complicato trovare un livello adatto. Però Ivano non si dà per vinto, cerca di recuperare posizioni, se non para scende dalla motocicletta mia, paga tua, ognuno ha la sua su questo sport, non è che ti posso fare un passaggio. Andiamo a prendere la collinetta, però questo ci permette di chiudere prima e stavolta non casco sul salto, andiamo pure nella spinta forward, o buttiamo fuori pista così si impara se ci aveva fatto qualcosa, ma è sempre meglio dare spinta agli avversari Comunque, Moody e Richard, ci abbiamo davanti adesso, non vedo Moody Però così almeno la gara è più divertente, raga eh, Prima era veramente un mortorio qua la gara, porcazzuzza Stava addormentata. Porca puttana Ivano, si è caricato un salsicciotto, se ne è caricato un altro, stanno a fare collezione Stanno a ripassare tutti, avevamo fatto una grande rimonta poi ci siamo atterrati proprio sopra un sarticciotto un salto perfetto, non so dove tu stia guardando sinceramente era tutt'altro che perfetto quel salto attenzione che Jordan ci ha dato una ruotata in testa mo se è quello di prima, oh, mentre passo gli do una botta col click Ancora rozzo nella guida, ma riesce a superare comunque Jordan, che è il suo nemico numero uno, e prova a far incrocio di traiettoria. Questo è bello, mamma mia, questo è stato perfetto. Poi, però, siamo andati a saltare fuori. Mannaggia la miseria, e questo ci ha fatto cascare! Proviamo a fare la nostra solita mossa, anzi, questa proviamo a passare all'esterno. Oh, mamma mia, questo è un sorpassone. Se non chiediamo il demonille ce la spinge. Adesso c'è Howard, che come al solito cerca di cambiare motocicletta in gara, ma non si può fare va lungo qui all'esterno, noi lo passiamo all'interno con una grande manovra e poi andiamo a fare il salto in testa a qualcuno che ho visto vicino, era Novara, che non sa quanto ci è andato vicino che gli atterrasse una motocicletta sulla capoccia, ancora qui ne andiamo a cercare le a tre e quasi ci riuscimo, poi passiamo all'esterno e parcheggiamo la moto sotto il palco. Però la gara non era finita, quindi ci richiamano in pista, poi ci abbiamo davanti Nivision a Chezzata venire in mente quelle che facciamo di solito alla guida, chezzate ecco quasi raghi qui proviamo a fare il nostro solito sorpasso che ci viene da paura, mamma mia siamo bravissimi a fare quel sorpasso e poi qui andiamo a filarsi dentro su Jordan che però mantiene la traiettoria all'esterno riesce a resistere ma stavolta lo andiamo a seccare pure a lui, poi arriviamo qui al salto e per fortuna non caschiamo come al solito siamo determinatissimi a riuscire a ottenere un contratto e prova una solida manovra all'interno. La fa pure Christensen che ce l'ha vista fare il giro prima evidentemente. Però comunque siamo riusciti a fregare una posizione. E andiamo a fare il giro pulito. Proviamo a infilarsi su Christensen. Ma sta curva loro la fanno meglio. Andiamo a salire sulla moto di Christensen. Questa però la fanno peggio. E il nostro Ivano si va a infilare qui sulla salita. Io ogni volta che atterrano penso alla botta che danno su eh, i zebedei. Adesso, se andiamo a fila in mezzo tra Jordan e Christensen, tra i due litiganti, non succede niente. Oh, ma Jordan, che cazzo fai? La curva era a sinistra, deve andare a destra. Tanto arriva Cirrus, che si rinfila dentro. Uh, cerchiamo di chiudere sta curva, ma quella loro gli riesce meglio, non so perché. Questa invece è quella che ci riesce meglio a noi. Però stavolta non ci riesce manco meglio. Ma andiamo comunque a girare davanti con un grande salto. Giro pulito Giro pulito poi è motocross che vorrà Ma Quello forse è il primo però ragazzi eh? Cioè è la prima, se è vittoria che è cascata Attenzione vittoria s'ha addobbata S'ha addobbata vittoria e l'abbiamo ripresa Attenzione che se a giocare il primo posto con vittoria Quando manca un minuto e 56 Più i soliti due giri finali Ah no, non si fa impressionata al fatto che è una ragazza, se, se, se è una ragazza vittoria, e gli va a fare la solita mossa Ivano Stoner qui alla curva e si mette primo, mamma mia! Però no, di Vittorio ci stava a in testa, e Vittorio, eh, ho capito che siamo maschi e femmina, però non si possono fare queste cose. Dentro una pista del motocross. Arriviamo qui al salto, tutto in derapata, mamma mia, derapata clamorosa questa, eh. stavolta era bella. Adesso davanti abbiamo Giuseppe al ah, d'arte, si è fatto chiamare Giuseppe E poi siamo ritornati da Pollard Ricominciano i doppiaggi, raga, però è stata tutta un'altra gara rispetto a quella di prima Molto più divertente, molto più combattuta Ma il nostro Ivano Stoner va a vincere pure la seconda Possiamo a abituarci a sto fatto di vedere Ivano vincere Ok raga, ultima gara Sempre molto figa l'introduzione, c'è sta Ivano Stoner che non so perché sta già festeggiando visto che la gara ancora non è cominciata Come al solito ci faranno partire penso un castigo, ok, un castigo da quest'altra parte, se beccarlo all shot sarà proprio complicato Dico che lo schermo diventa sempre più Oh! Mi si è bloccata la motocicletta a curva 1, attenzione che però Ivano prova da prendersi lo shot incredibile! Cosa no, che non ho preso lo shot? Boh, non lo so, non ci ho fatto caso, comunque siamo primi. E la IA, giustamente, si è tutta accavallata, a pecoronata, lì, a curva 1, e noi, giustamente, abbiamo fatto il giro dall'altra parte si era addormentata la motocicletta. I contendenti sono sempre gli stessi, noi cerchiamo di impararsi alla pista, perché questa ovviamente è diversa. Una cosa figa che, eh, che ho notato è che praticamente il, il fondo del, della pista non è solo una questione di colore, cambia pure il materiale e quindi cambia il comportamento della motocicletta sul, in base al fondo, cioè su certi c'ha più presa, su certi c'ha meno presa, su certi derava più facilmente, su certi t'ammazzi in questa maniera. In questo caso il fatto del livello realistico, ragazzi, non ha funzionato un granché, cioè più di realistico il livello non c'è da metterlo. è da dire che noi stiamo usando fisica reale ma è il cambio automatico e giustamente potrebbe essere una cosa invalidante se uno facesse manuale ovviamente noi su un MotoGP corriamo col cambio manuale però a parte il cambio manuale cioè, non ci manca niente, abbiamo i freni separati, la fisica realistica quindi secondo me Milestone oh ma che è successo? mi è scoppiata la motocicletta Milestone dovrà rivedere secondo me i livelli di difficoltà Qui c'è qualcosa che evidentemente non va. Cioè, se questo è il livello di difficoltà, più alto Giuseppe sarà il primo di quelli che probabilmente verranno doppiati da Ivano, anzi sicuramente vi saranno doppiato adesso Vera Madonna di Ivano, attenzione, che riesce a gestirla dei gas Non riesco a puntare il piede per far fa leva e farla la gira però Io, ripeto, spero che sia così per il discorso del, del precampionato, insomma, perché cioè, non penso di essere la stella del motocross che il mondo aspettava quindi attenzione che siamo atterrati sulla testa di Howard intanto a fare un altro giro in testa c'è sta cook qui che sempre mi ritorna ...fa pensare a altre cose visto come si comporta che lui ha una testa proprio di cook potrei anche chiamarlo cook ma poi magari il doppio senso viene un po' troppo scontato questa la andiamo per vinta visto che dovrei praticamente morire per non vincerla e ci sto provando diciamo a morire ma spero che ci avremo eh, qualsiasi team che ci vorrà offrire un contratto visto che abbiamo dominato queste tre gare e qui ho cercato di buttar giù surfos <ride> ci sono riuscito, scusi surfos pensavo che la curva stava a destra l'ho attraversato praticamente con la motocicletta Qui abbiamo Johnson Johnson, adesso è il primo dei fratelli Johnson Quindi andiamo a fare una sgommatina in faccia Però Foss deve avergli detto che l'abbiamo buttato per terra e cercare di ammazzarci Johnson Johnson, che sono amici Oh, questo che fa? Vuole stati con noi? Non c'è posto, la moto è un posto solo Nella prossima gara montiamo la sella a biposto, casomai, se ce tenete proprio a venire a fare un giro Mia, che sorpassone all'esterno. Questo qui in appoggio sulla parabolica. E finisce la terza gara, terza vittoria per il nostro panostone. A questo punto, mi aspetterei che tutti i team, minimo, ci offrano villa e piscina e un Ferrari parcheggiato fuori. Proponi un contratto al team o sponsor che preferisci. Ok, invece qui abbiamo delle offerte di contratto. Gas-gas Red Bull, che già mi piace tantissimo. Vediamo che c'è stata quelli di richiesta di contratto. ci starebbe KTM. Vuoi provare a chiedere al KTM. No, richiede il contratto a KTM? Ma no, ma come non mi ha accettato? M ho vinto tutto! Ma che devo fare di più? A questo punto andiamo in gas gas ragazzi, che ci ho offerto il contratto. Ciao, ragazzi, volevamo assolutamente venire con voi, non abbiamo cercato altri. E quindi abbiamo firmato il nostro primo contratto professionistico con la gas gas Red Bull. Ok, ragazzi, con il nostro vestitino de gas gas Red Bull, direi che per questa puntata è tutto. Bisogna capire se il discorso della difficoltà, a questo punto. Eh, andrà meglio perché se tutte le gare so che doppiamo tutti diventa un pochettino noioso speriamo che siano tutte combattute come la seconda gara della pre-season detto questo ragazzi io spero che vi siate divertiti fatemi sapere che ne pensate di questo gioco della carriera mi raccomando un sacco di mi piace per farvi capire che il progetto vi interessa non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti